Attenzione a tutto il personale, i sistemi radar annunciano un monzone di tipo 4 che si appatterà sulla zona entro 48 ore. Jack, Val è da qualche parte in questo complesso. Sì, ma non è rimasto granché in questo posto. Allora non avrai molto da cercare. In quel complesso hanno immagazzinato una serie di vecchie cavie. Vai presto, se una di quelle bestie trova Val prima di te è morta. Ok, ci vado. Dall'altra parte. Beh, grazie per avermi lasciato qui. Mi servivo un po' di ginnastica. <tose> <tose> Cos'è questa roba? <tose> ho oh, i polmoni in fiamme! <coughs> <coughs> Merda, dannazione! I sistemi radar annunciano un monzone di tipo 4 che si abbatterà sulla zona entro 48 ore. Jack, ho perso il tuo segnale.